Eccolo! Uh, in testa! Morto! Merda. Vai! <ride> Bimbo merda! Preso, preso! Buono! Buono! Ok, okay. Servono un po' più di siringhe, ragazzi! Eh sì! Bentissimo usa il cecchino! Oh uh, Oh caso capri. Se David un colpo era morto Stanno costruendo su Sì Ruscina il muretto Ma un effetto nudo <ride> Eccolo vedo Azman Dove ragazzi non 150 150, bene, 150. Arriva quel cavallo ragazzi Non mettetevi Non mettete se stava alla base Eccomi Ok, possiamo togliere sto triangolino. Mi sembra un no, togli. togli, togli, no. Potete toglierlo ragazzi, eh? Spari, veloce io vedo Posto. Uh, munizioni, ok, ci go. In testa uno preso. Bravo. È morto, mi sa. Morire. A mio. posto. Allora, siamo pronti ragazzi? Vai. Do metto le siringhe. Quanti razzi abbiamo? Il bottolo lo, eh, lo euro, posso. Euro. Quasi 30 o 30. Ok. Sì. Dove I razzi li hai portati? Dai. Sì. Le sì. siringhe qui sotto oppure sopra? Oh, metti Ciacchino Mettilo oh, sopra Ma questi qua ci ha c'hanno la luce. Qua, oh madonna, che... Preso, preso! Bra preso. Terra, terra, terra, bravo, bravo Prefus. Allora, chi ha i razzi colpisci in mezzo qui. Devi distruggerle tutte e due. Ok. Mi raccomando, coprici. Coprici. Ma quindi cicli... non cic... se ve la sentite si, eccolo là preso in testa cazzo. Bravi, è... ragazzi! Morte. Così Morto. si fa. Morto un altro Mortal. cazzo. Anyway. Oh, bravo, bravo. Tutti e due <susastically> abbiamo fatto. Ok Vai a prendere vai a prendere no, no. altri otto razzi. Oh, no, oh, no. Timer, timer, timer. Prendi altri otto razzi, arrivo, arrivo, arrivo. Il timer allora raga, veloce. Ora non messo l'utente di spawn. Porca puttana, che mi hanno fatto? Mi hanno tolto 50 devetti. Ucciso, arrivo, arrivo, arrivo. Dove spondiamo ora? Di qua, diretto. Attenzione che stanno uscendo. Aspetta un attimo. Dove. Un attimo che escono. Piccateli un attimo ragazzi È da, da, da, eh, da dove? Non lo so da dove escono ragazzi garage, dove? Io controllo ancora sopra L'altro secondo mi sta facendo il time E Allora Tony tu Tu sopra e io sotto guarda. Eh 150 190 allora, Guarda razza qui Poi mezzo. A 4 In mezzo okay. Attenzione eh. Hai preso 8 razzi sì, sì, sì. Contro dall'altro lato io intanto. Bravo, bravo, è morto, è morto. Dai, Dai, ragazzi, bravi, ragazzi, bravi. L'altro, l'altro, ho visto. Dove, numero? A, a destra, a destra. 170. Oh, si è buttato, si è buttato uno. Oh, da no, dove? Ha no, no, no. fatto, fatto. Ok, scusa, errore mio, devo rimanere più vicino a te. Mi sei buttato nel compound, è malato. Ma poi cazzo qua? Aspetta, vieni più da me. Vieni più da me. Arrivano! Qualcuno sembra piccare ragazzi. Vai continua, continuiamo a... Vai sniper Continuate, no? in mezzo, in mezzo Dove stavi prima? No. Porca puttana no, no. L'avete fatto ragazzi? No, no, sì. no, è scappato no. In alto a destra arriva arriva arriva arriva arriva arriva raga arriva quello da sopra da sempre lì okay. laser vedo un laser è suo il laser ok vai Spara. il laser lo vedi il laser il puntino Vega fuori eh. fuori fuori fuori ucciso dai, dai, dai, dai. ucciso ucciso dai, dai, dai. Ma no, un altro un altro vai prendilo ho preso quasi preso oh, vai a destra da fuori, sinistra sta dalla base sta da qua sta Ucciso, ucciso ucciso ucciso ucciso, bravo bravo che avevo questo dai oh mamma in base in base in base oh, mamma. in base vabbè vabbè In vabbè vabbè vabbè vabbè vabbè vabbè vabbè vabbè Tranquilli, tranquilli, tranquilli, vabbè vabbè vabbè vabbè vabbè veloce Vieni qua okay. basso, basso, basso. Ti, ti, ti, ti, le stringhe, tiene. Tiene, quattro Posta, posto Metto il razzo un attimo e ridiamo sta torre Con gli ag velozzi, ti mi raccomando sì, sì, sì. Ma questa è l'unica uscita che c'hanno qui Vai, Snider Ti, Snider, ti, ti, ti Le quattro stringhe stanno qua te Ce l'ho, ce l'ho, l'arma mi serve L'arma sta qua a te Merda, raga, non vedo l'arma ah, È stato preso. Ragazzi non vedo la... Prendi arma, questo, porco. prendi il mio Thompson, prendi il mio Thompson, prendi... E proiettili, ti vedi Attenzione, attenzione. Sparano. Cioè, si l'inca. Ucciso. Ucciso. Arrivo, arrivo, arrivo. Madonna, il cecchino mi ha preso. Ab eh, da, da, abbiamo da bisogno delle scale Abbiamo bisogno delle scale, ragazzi Eh, sono in Un Merda. cecchino sopra Sopra ah, forse, cecchino. non lo so, eh deci a Puoi riuscire a cecchinarlo? Non lo vedo, io non lo vedo Dove dov'è? Dov so. Io manco lo vedo Vieni da noi, vieni da noi, tanto quelli non ci possono eh. più cecchinare da là Ucciso, ucciso, ucciso, ucciso, ucciso Tieni, tieni, tieni, tieni, tieni, tieni, Girati, girati. Eh, ma non ho colpito. Preso, preso, preso. Ho ferito. Perché che, te che dati. razza? Eh, lui, no, lui, no, lui no. sta lassù. Allora. Sono ferito forse Ci hanno bloccati a noi, raga. Sì. Mi Adesso raccomando qui. ragazzi, l'importante è che non gli date il ride block. Il ride block deve essere sempre attivo. e quando c'è il ride block possiamo farcelo. Aspettiamo che aprano, aspettiamo che aprano Sono a casa, prendo le stringhe Sì, sì, prendete stringhe syringe e avete 4 minuti e 30 secondi abbiamo Vedo di averlo fatto un po' di colpi Ah, non mi sono neanche affacciato porco giudo, sì, qualcuno si è buttato, qualcuno si è buttato, non fa niente, non fa niente, qualcuno si è buttato, non fare luttare Non fare l'ultare, vai, vai, buttato eh, mi ha preso Anche se probabilmente non riusciamo ad entrare eh. A posto raga E eh, ora c'è la torretta per la torretta non è un problema No non puoi no, Ragazzi venite veloce veloce veloce ragazzi Guardate questo okay. guardate questo Ok prends Ok raga Vi dobbiamo okay. aspettare qui Qualcuno c'è un porco! Uh! Mi piace, mi piace, Tutto sul Red Base, tutto! Andate, andate, veloci! Dai Prima... no, no, raga no, non tutti, non tutti, non ah, tutti! Andate, andate, andate! Prendete questa! Solo che arro! Questa è qui! è rotta la cappa un attimo qualcuno pronto a sparare ragazzi io, io. Rompo. Io. È a 12 è pronto? no, ring qua. No, su. Ho tre razzo per poco che Oh, guardate qua, 200 calibro, 200 calibro. Ma non pensare al Non c'è qualche colpo esplosivo in più? questo. Un corpo esplosivo. qua. No, due ne ho però. Ma per senza vita. Che cazzo fine fai? Magari c'è un'altra porta con due colpi la facciamo. Quello Ma chi è questo? Chi è questo? C'è uno? uno fatto, fatto. Una mano. Una mano c'è uno, c'è uno, c'è uno. Qui, qui, qui l'ho ucciso, ucciso. Arrivo, arrivo, arrivo. Prende le armi. moving moving Chi era? Nome? Dimmi il nome. Cosa ti amano a voi? Che schifo! Mondizia, Mondizia. Sì, che tanto è gratis.